a tutti una pillola pratica e di canto a una a due voci eh, ci saranno più esempi musicali con le note poste a diversa altezza con ormai la chiave di violino e talvolta la comparsa di alcune alterazioni in chiave che ci dicono a che altezza va cantato l'esercizio. Ci sarà modo per voi di intervenire, come già in passato, ogni tanto arriverà il segno. I want you, e questo significa che tocca a voi unirvi al canto con me. Eccoci a un primo esercizio. Vedete, sulla sinistra io ho indicato la scaletta, che parte dal G, G, A, B, C, D. Ecco il primo esercizio, in questo caso sono partito dal suono G e lo vedete anche scritto sul pentagramma, questo è un G. G, A, B, C, D. Tono, tono, semitono e tono. Non c'è bisogno di alterare nessuna delle cinque note. In chiave vedete che c'è un diesis, ma quello Uh, è, è un F all'altezza F, quindi ci servirà per dei ragionamenti futuri andiamo sicuramente a cantare do sol sol fa mi re do re sol fa mi Questo invece è un esercizio che parte dal suono F, vedete questo è F perché questo qui un po' più su è G. Parte dal suono F e quindi F, G, A, B, C. Ai, qui abbiamo il tritono. Per poterli chiamare dore re, Mi fa Sol. Abbiamo bisogno, vedete, di abbassare il B qui, al bemolle, in modo che noi avremo un intervallo di mezzo tono tra A e B bemolle e poi dal bemolle al C ci sarà un tono intero. Eccolo qua in chiave. Il nostro bemolle è del G a B, cioè sulla linea del B, io all'inizio scrivo bemolle e questo bemolle varrà per tutti i fa, quindi, che incontrerò. Io avrei anche la possibilità di scrivere il fa ogni volta con il bemolle, ma così come nell'algebra c'è questa possibilità, di scriverlo all'inizio come se fosse fuori dalla parentesi e poi farlo valere per tutto il tempo suono un F sulla tastiera e lo canto Do Do Sol Fa Mi Re Do Do Re Sol do ecco un gioco a due voci questa volta è in F come il secondo esercizio che abbiamo visto prima e la modalità sarà quella che abbiamo visto in passato io prima canto la prima voce poi la seconda poi insieme e poi chiedo a voi di partecipare. Pronti via, Do, Sol, Fa, Vi, Sol, Do, Do. Pronti via, Do re mi, do re, sol, sol, sol, do. Pronti via, do, do re mi, Sol, do, do, Pronti via, Do, sol. Pronti via, do re, mi, do, re, sol, sol, sol, do. Pronti via do, do re mi fa sol sol fa mi. Pronti via Do, do, sol, fa, mi, re, mi, do, re, sol, do. Pronti via, do. sol sol fa, fa mi. via do, do so. pronti via do, do, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, fa, mi è stata una pillola di canto esclusivamente pratica, abbiamo cantato nell'estensione Do Sol sempre, perché non c'è fretta nel proseguire, ma a diverse altezze, con la presenza a volte di alcune alterazioni in chiave, e soprattutto abbiamo esplorato progressivamente le possibili combinazioni tra Do e Sol. Grazie, alla prossima! La palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi, esercizi da sviluppare individualmente in coppia e in piccolo gruppo per approfondire le conoscenze e per rinforzare le proprie capacità verso i prossimi passi.